brevissimamente presidente l'ordine del giorno è un documento che abbiamo eh, condiviso all'interno della seduta di commissione eh, nella quale è stato appunto espresso il parere anche alla presenza del municipio eh, eh, all'interno del quale è destinato eh, l'intervento di cui stiamo parlando eh, si tratta di eh, garantire e consentire che eh, prima di tutto anche in quella che sarà poi la successiva convenzione e soprattutto tutte le opere pubbliche dovranno essere realizzate eh, eh relativa a questo intervento dovrà esserci ovviamente la partecipazione del municipio come già eh, all'interno della delibera se ne dà atto eh, per quanto riguarda una parte eh, delle opere e ovviamente per tutti quei contributi economici, risorse economiche che sono poi destinate e eh, come sappiamo eh, per questo tipo di interventi alla realizzazione di opere pubbliche anche qui la partecipazione del municipio di riferimento eh, e quindi in questo caso è il municipio settimo per fare in modo che le opere che, devono essere, che dovranno poi essere realizzato in questo caso da, da Roma Capitale potranno eh, appunto essere aderenti alle esigenze e alle necessità dei cittadini e del territorio. Si tratta di una linea politica che io ritengo sia corretta come Movimento 5 Stelle, sono contento che anche le altre forze politiche eh, insomma, abbiano sottoscritto questo, questo documento credo che sia un'azione eh, diciamo di eh, mitigazione o comunque di adeguamento di questo intervento che possiamo fare sia per questo municipio oggi se ne parliamo di questo ma potrà anche essere fatto per altre eh, tipologie di interventi eh, garantendo quindi che eh, i territori possano partecipare attivamente a quelle che sono poi le decisioni legate alle opere pubbliche eh, che verranno Realizzate. Quindi eh, questa è insomma, la, la, nostra, la nostra posizione su questo ordine del giorno. Grazie.